Benvenuti in Logistics and Analytics Italia. Quest'oggi ci occuperemo di due strumenti che sono simili sia in LibreOffice Calc che in Microsoft Excel. In Excel viene chiamato tabella due variabili, in LibreOffice Calc viene chiamato operazioni multiple. Questo strumento presenta sempre delle difficoltà dei ragazzi, soprattutto quelli che fanno degli esami uni universitari in cui c'è Excel. Per motivi proprio contenutistici dello strumento, è difficile capire che cosa fa. Lo strumento tabella due variabili o eh, operazioni multiple in eh, LibreOffice Calc crea semplicemente uno scenario che è collegato all'andamento di due variabili. Quest'oggi noi avremo una simulazione di un'azienda che ha soltanto un dipendente e di questo dipendente la proprietà dell'azienda dovrà capire quanto costa il salario alla fine del mese. Quali sono le due variabili che incidono sul salario? Ovviamente il costo del salario orario e poi abbiamo messo così per fare un esempio una percentuale, una tassa percentuale l'IRPEF che è l'imposta sulle, sulle persone fisiche. Abbiamo chiamato questo video due variabili più una perché ci sarà una variabile implicita che è quella del numero delle ore lavorate. Quindi a che cosa serve questo strumento? Semplicemente per calcolare una matrice di valori che cambiano a seconda del cambiamento di due variabili Allora, noi facciamo il solito dipendente Mario e poi noi costruiamo la nostra eh, settimana 1 utilizzando il riempimento automatico con la mia maniglietta si preme, si mantiene premuto e si scorre verso il basso noi abbiamo fatto il nostro mese noi dobbiamo sapere, ecco quante ore ha lavorato la prima settimana facciamo una simulazione inseriamo dei valori e poi alla fine facciamo come al solito il calcolo delle ore di tutto il mese quindi uguale somma in Excel e sia in LibreOffice per inserire una funzione all'interno di una cella è sufficiente mettere il segno uguale quindi somma di le quattro settimane questo è il valore delle eh, ore lavorate da questo eh, dipendente Mario possiamo colorare lo sfondo con uno sfondo grigio per far vedere che è una delle variabili, quella implicita dobbiamo mettere ovviamente qual è il valore del salario orario e poi indicheremo anche eh, l'IRPEF sia in Excel che in LibreOffice Calc è consigliato mettere il formato delle dell entità che si va a compilare prima di scrivere la stessa entità ad esempio io qui siccome è salario orario metto per esempio euro in Excel trovate l'icona dell'euro e siccome qui è in IRPEF metto il valore percentuale allora il primo nostro scenario avrà due variabili con un valore fisso ad esempio 5 euro e facciamo un 5% di IRPEF come si fa a calcolare il salario di un dipendente che viene pagato 5 euro all'ora e che avrà un addizionale IRPF del 5%? È sufficiente moltiplicare il numero delle ore che ha lavorato in un mese per il salario orario ed aggiungere la percentuale. Si è che in calc si fa così, si mette uguale, poi si apre parentesi e si fa ovviamente il numero delle ore per il salario orario, ricordiamo che in, nei fogli di calcolo il per è l'asterisco non è la x ovviamente per 1 cioè per se stesso più la percentuale questa è la maniera in cui sia Excel sia Calc calcolano, calcolano un'aggiunta di una percentuale se vediamo qua bisogna mettere eh, semplicemente la somma la moltiplicazione del numero delle ore per il salario orario più la percentuale allora, questo qua è il salario quindi mensile quello che vogliamo fare è per una più facile comprensione di questo strumento noi adesso coloreremo ad esempio il salario orario daremo un riempimento di tipo un colore a pastello e l'IRPEF con un colore diverso perché? perché per i ragazzi quando si usa lo strumento in Excel eh, tabella due variabili e in mm, calc eh, lo strumento che viene definito <coughs> operazioni multiple è sempre difficile indicare, non si riesce a capire qual è la riga e qual è la colonna perché questo strumento ti chiede la riga e la colonna cioè sarebbero l'indicazione delle due variabili che incidono in questo valore qua questo sarà il nostro motore logico di tutto lo strumento. Questo è molto importante capire, perché è difficile capire che cosa devo selezionare per far funzionare questo strumento. Allora, costruiamo la nostra, i nostri scenari diversi. Anche qui noi gli diamo come formato dei dati l'euro. In Excel c'è l'euro, ma è uguale. Qui gli diamo come formato dei dati la percentuale, perché noi creeremo una matrice di dati che si modificherà a seconda di come si modificano queste due variabili ad esempio che cosa succede se invece di 5 euro l'ora prende 10 euro che cosa succede se ne prende 20, che cosa succede se ne prende 30, che cosa succede se ne prende 40 e contemporaneamente che cosa succede se il governo decide che l'IRPF è il 10%, il 20, il 30% il 40, Questa è la difficoltà che vedo che incontrano i ragazzi. I ragazzi devono capire che questo tipo di strumento sia in calc che in Excel funziona se io azzecco come strutturo il foglio perché se no lo strutturo mettendo all'incrocio della riga della colonna il motore logico, cioè la formula corretta, non funziona e dopo io devo selezionare partendo proprio da questa formula... E fare questo tipo di selezione cioè creare una matrice di dati che ha come riga una delle due variabili e come colonna l'altra variabile adesso in excel si va nella barra degli strumenti dati e si sceglie il valore tabella a due variabili invece in calc si va nel menu dati e si sceglie operazioni multiple che adesso è disponibile vedete che adesso è semplicissimo indicare riga e colonna perché se io ve lo voglio fare ancora più semplice eh? copiamo il formato di questo colore qua no? questi sono gli euro e quindi questi lo metto dello stesso colore d'accordo? mentre questi, questa qua è l'irpef e io copio il formato e lo metto dello stesso colore a questo punto è veramente facile individuare qual è la riga e qual è la colonna perché se fate così vi chiede qual è la riga bene, la riga come possiamo vedere è in celestino, quindi c'è la percentuale. Allora io devo cercare il valore in celestino che entra in questa formula qua e clicco qua. La colonna, vedete, ha questo colore ocra arancione. Allora io devo, devo selezionare l'euro che entra in questa formula qua. C'è solo questa differenza fra eh, LibreOffice Calc e Microsoft Office Excel. Excel non ti chiede di indicare qual è la cella che costituisce il motore logico, mentre... In realtà calco, e secondo me più correttamente, dice ma dov'è la formula? Cioè dov'è la formula in cui io vedo come, si calcola, eh, queste due, come vengono calcolate queste due variabili l'euro e io indico la formula, il motore logico, quello che sta all'incrocio fra la riga. Cliccando ok vedete che si crea una matrice di valori che noi adesso etichetteremo come valori in euro che evidentemente ha... In alto a sinistra è il valore più basso perché è lo scenario in cui il datore di lavoro dà 10 euro all'ora e il governo seleziona una IRPEF al 10%. Il valore più alto evidentemente è in fondo a destra perché è lo scenario in cui c'è un salario di 40 euro all'ora e una IRPEF al 40%. L'unica cosa che bisogna capire per utilizzare correttamente questi strumenti che ricordo in Excel è nella, nella barra degli strumenti dati come tabella due variabili mentre in calc è all'interno del menu dati eh, operazione multipla. Quello che bisogna capire è che questa matrice di valori che è dinamica perché se io aumento per esempio raddoppio il numero delle ore vedete io metto 24 nella settimana 2 contemporaneamente tutti i dati vengono cambiati perché aumenta l'ora aumenta il numero delle ore quindi aumenta eh, tutta la matrice quello che bisogna capire è che bisogna strutturare assolutamente la matrice in questa maniera mettendo all'incrocio fra una riga di variabili e la riga dell'altra variabile il motore logico il motore logico è quello che, che dice ad Excel che cosa deve fare di questi, eh, di questi valori per esempio nel nostro caso prende il numero delle ore le moltiplica per il salario orario e ci aggiunge un IRPEF del 5% se noi non strutturiamo la matrice in questa maniera e quando andiamo a selezionare non selezioniamo l'intera matrice così lo strumento non funziona questa è l'unica cosa difficile da capire poi vedo che i ragazzi hanno difficoltà a rispondere alla domanda in Excel qual è la riga e qual è la, la, la colonna Là io consiglio di, color, di colorare con lo stesso colore le stesse variabili cioè se io in una riga ho la percentuale lo faccio dello stesso colore della percentuale se in una riga ho gli euro io la faccio dello stesso colore degli euro a quel punto indicare ad Excel qual è l'indicazione di riga e qual è l'indicazione di colonna è facile perché l'indicazione di riga è questa perché è celestina come la riga l'indicazione di colonna è questa perché è del colore giallo del, eh, della colonna spero che questo, questo video abbia aiutato a introdurre un po' di chiarezza in questo strumento che vedo che rappresenta uno scoglio per molti studenti che affrontano Excel a livello universitario. Grazie a tutti per aver seguito questo video di Logistics e Analytics Italia. Al prossimo video.